Bene, eh, buongiorno, oggi guarderemo come si installa facilmente Alpaca Electron che è un sistema eh, multipiattaforma, quindi vale sia per Mac che per Windows che per Linux che consente di accedere al eh, famoso modello Alpaca, che è una versione diciamo open source quasi open source insomma, fatto originariamente da meta e permette di farlo girare sul vostro computer senza usare la scheda grafica okay? e quindi funziona anche se non avete particolari computer diciamo da gioco allora a questo punto per scaricarlo dovete andare nel, nelle release vedete qui ci sono le varie release di questo github che basta che cerchiate Alpaca Electron poi comunque nel link ve lo metto andate nelle release nelle release vedete che avete una versione per Linux per Mac sulle varie piattaforme e per Windows compreso ovviamente del codice sorgente una volta lanciato il programma si installa è un programma di 78 MB sostanzialmente un'interfaccia utente e questa interfaccia utente è sostanzialmente eh, una volta lanciato si blocca e vi chiederà quando viene lanciato vediamo un po se lo fa adesso ecco, vi chiederà di cambiare il model path model path dovete fornire eh, il path quindi cliccare su un modello ggm ggml model il modello ggml model lo trovate praticamente nel secondo link che vi metterò quindi su hackingface.com. E il modello ggml model lo trovate qui che ho scaricato da poco, che funziona appunto con lama.cpp, che sarebbe la versione che stiamo facendo girare adesso, e basta scaricarsi questo con download file sono 5 GB. Lo scaricate in un post e poi lo puntate, una volta lanciato, lo vi chiede dov'è, e quindi gli dite cos'è. Ora, a questo punto eh, il modello praticamente è... è... Eh, vi presento un'interfaccia uh, simile a ChatGPT, quindi uh, proviamo a um, spegnere okay, e lo rilanciamo da zero. Ecco, lo cercate come succede al... Uh, uh, quindi praticamente fate AL, Alpaca, Electron. Alpac Electron e quindi a questo punto vi compare questa classica interfaccia e qui potete farvi le domande che volete qui vi fa vedere quanto è il carico sulla vostra CPU e quanta memoria state consumando quindi se qui mettete la frase famosa una delle qualunque dei vostri test se gli, dovete parlare in inglese quindi who is Julius uh, Caesar vediamo un po' se risponde la eh, velocità non è il suo forte, quindi vedrete che visto che usa anche la CPU va abbastanza lentamente ci pensa su, vedete che usa un po' di CPU, usa una discreta quantità di memoria e poi comunque comincia a rispondere Julius Caesar was a Roman dictator in statement who played a critical role, eccetera eccetera adesso poi ve lo leggete comunque vedete che in un tempo è abbastanza umano e in modalità eh, diciamo abbastanza uh, sintetiche fornisce una risposta che pur essendo di qualità molto più bassa rispetto a quella fornita da chat GPT soprattutto il 4 è comunque molto interessante e normalmente eh, neanche troppo sbagliata esatto, poi potete fare un fact checking se volete ma fondamentalmente non siamo troppo distanti dal vero tenuto conto che è un qualche cosa che gira sulla vostra macchina e che gira praticamente completamente staccati da internet e senza scheda grafica direi che è un ottimo risultato. Buona giornata!